Pace e bene, cari fratelli e sorelle, ben trovati, un abbraccio a voi tutti. Ecco siamo nei capitoli 13-17 del Vangelo secondo Giovanni, nei discorsi da Dio, cioè Gesù sta parlando della sua prossima dipartita, sta toccando temi profondi e i suoi discepoli sono sconfortati, scoraggiati, impauriti e Gesù dice non si è turbato il vostro cuore. Usa lo stesso verbo tarassein che ha usato quando era di fronte alla morte di Lazzaro. Indica proprio quel turbamento, quell'angoscia mortale, insomma quel momento di, di lotta contro la realtà della morte, tutto ciò che comporta. Pensiamo ai discepoli ci saranno chiesti, ma mo che Gesù se ne va che facciamo, che ne sarà di noi? E Gesù dice non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me. Perché? Perché vado a prepararvi un posto. Ecco Gesù torna al Padre per preparare anche noi un posto. E ritornerò, dice, e vi porterò con me, perché dove sono io siate anche voi. Ecco, questo è qualcosa di meraviglioso, perché vedete, davanti alla realtà già stessa della morte, e le paure già sono tante. Eh, C'è chi ha paura che per lui non ci sarà posto, perché guarda i suoi peccati e quello che ha combinato nella vita. C'è chi ha paura che non ci sia nulla, quindi vaga, brancola, ma non, non ha ancora incontrato davvero Gesù. C'è chi il problema non se lo pone e vive come se non ci fosse questa realtà. Invece Gesù ce ne mostra la sua verità. Lui è nato a prepararci un posto. Questo tema del posto è un tema molto molto profondo perché il tema del luogo nel Vangelo secondo Giovanni è fondamentale. E se ci pensate, nella nostra vita, il tema del posto da occupare, del luogo dove stare, è qualcosa di profondo, perché ognuno di noi, già da piccolo, si chiede ma che posto avrò io nella vita, chi sono io che posto nella società, che devo fare della mia vita, il progetto di vita che Dio ha su di me. Noi avvertiamo una fragilità dentro di noi, siamo incompiuti, che siamo fragili, sperimentiamo tante paure, oppure sperimentiamo il desiderio del bene, facciamo il male, insomma, ci rendiamo conto che non siamo assoluti. E noi cerchiamo di rispondere spesso e volentieri a questa nostra fragilità facendo finta di nulla, negandola, oppure cercando cose che ci facciano così, che ci arrechino piacere, oppure assolutizziamo gli affetti, gli obiettivi, perché per dare un senso alla nostra vita, per avere un'identità, per sentirci realizzati, ma spesso e volentieri falliamo perché scommettiamo la vita su ciò che è più piccolo di noi. Ecco, qui il Signore ci sta dicendo... Vado a prepararvi un posto perché siate con me. Ci sta parlando di una relazione. Ci sta parlando e ci sta dicendo guarda che c'è posto per te nel cuore di Dio. C'è una relazione da instaurare. Vedete la nostra fragilità, la, la paura di ogni uomo, il limite che sperimenta è una chiamata da aprirsi a incontrare l'assoluto, a incontrare colui nel quale il nostro cuore può trovare riposo. Ma Tommaso a un certo punto... Gli chiede, spiegami come faccio a conoscere quella via. Tu hai detto, conosciamo la via, ma quale via è? Pensa a Tommaso che sia un itinerario così da, da, da sapere, tipo Google Map, almeno dice, so a quali incroci girare. E Gesù dà questa risposta, il secondo punto, che, che spiazza un po' tutti, perché dice, io sono la via, io sono la verità e la vita. È molto bello, potremmo anche, per capirla meglio, tradurla così, io sono la via perché sono la verità e la vita. Ma come fa una persona a essere una via? Anzitutto già nell'Antico Testamento il concetto di via era un concetto etico di vita, cioè la via di Dio e la sua legge. Quindi camminare sulla via di Dio significava per la Sagra Scrittura l'Antico Testamento camminare secondo i comandamenti. Qui invece Gesù ci fa fare un salto in più, qui non sono più i comandamenti scritti, qui la via è vivente, è lui. Che vuol dire dunque che la via è lui? Che c'è da camminare con lui? Come dicevo prima, la nostra fragilità, la vita appare nel suo senso più profondo, il nostro cuore è colmato quando ci apriamo a una relazione, c'è insomma da aprirci a una relazione, a un camminare con Gesù. Qua non si tratta di avere tutto chiaro a tavolino, si tratta di camminare insieme con lui. E che vuol dire camminare insieme con lui? Significa pregarlo. Eh, significa porlo come Signore della nostra vita, significa obbedire alle sue parole, significa camminare in comunione con Gesù. Perché lui è la via? Perché è la verità. La verità è quello di cui abbiamo tutti un desiderio infinito nel cuore. Ma qui per verità non intende soltanto qualcosa di concettuale. Ci sono anche le verità di fede, ma qui Gesù dice io sono la verità, io sono come a dire il fondamento di tutto. Io sono la verità in un senso rivelatorio, cioè io ti rivelo chi è il Padre, io ti rivelo chi è Dio, e chi sei tu. E Gesù è la verità che illumina, che libera, ed è la vita. E noi possiamo dire di avere in dono la vita, ma non che siamo la vita. Gesù è la vita, lui ha la vita del Padre in sé, ha ah, la vita di Dio, è la vita eterna stessa di Dio. E questa vita ce la comunica, questa vita noi la attingiamo soprattutto nei sacramenti in cui riceviamo Gesù in noi. Pensate quando riceviamo l'eucaristia. Cosa dice Gesù? Chi mangia il mio corpo ha la vita eterna. Quindi c'è da camminare con Gesù. Ci sono tante vie che possiamo percorrere. La migliore di tutte è quella in comunione con Lui. Noi possiamo fare tante cose buone, ma quelle che davvero ci realizzano sono quelle che ci portano e ci fanno stare in comunione con il Signore, quindi è importante chiedermi ma io dove sto andando? Che scelte sto prendendo? Con quali criteri decido? Su quale via sto camminando? Perché vedete, diceva San Tommaso, è meglio zoppicare sulla buona strada che correre fuori strada a un certo punto Filippo dice mostraci il padre ci basta va qui insomma tutta questa confusione insomma complicata la cosa mostraci il padre insomma risolviamo tutto fammelo possedere quasi un qualcosa da fare tuo davanti alla fatica dell'uomo che non vuole camminare vorrebbe avere tutto sotto mano chiaro a portata così di, di, di comprendone Gesù dice ma, ma Filippo ma, ma ancora non hai capito sei con me da tanto tempo ma non ti sei reso conto che il padre è dentro di me e agisce in me guarda le opere che compio Ecco, Gesù ci parla di una comunione intima e profonda tra lui e il Padre, uno nell'altro. Quando tu ami qualcuno, quella persona ce l'hai nel cuore. Quando dici, mi sta a cuore, anche se non è con te, in un certo modo è come se l'avessi dentro. Ecco, Gesù e il Padre sono davvero dentro l'uno nell'altro. E non solo, Gesù ci fa capire che addirittura noi siamo chiamati a questa unione, questa comunione profonda. Se ci pensate, col battesimo noi abbiamo ricevuto in noi il dono dello Spirito di Dio, di avere Dio nel cuore, di essere noi nel cuore di Dio. Tutta la vita cristiana altro non è che crescere in questo rapporto di comunione intima e profonda, in cui diventiamo docili alla presenza di Dio in noi e lo lasciamo agire attraverso di noi. Gesù dice, chi vede ha visto me, ha visto il Padre. Tutto quello che io dico, tutto quello che io faccio, viene e mostra chi è il Padre. E se non mi credi, guarda le opere che io compio, queste ti testimoniano che il Padre è in me. E ci dice qualcosa di grandioso e qui concludiamo alla fine del Vangelo. Dice in verità, in verità vi dico, chi crede in me anch'egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi perché io torno al Padre. Ci apre una prospettiva incredibile. Gesù qua ci dice chi crede in me farà opere più grandi. E attenti, qui non sono i miracoli. È l'opera grande di chi continua a far vivere lo Spirito di Dio nel suo cuore fa opere meravigliose. E guardate i santi, quante cose meraviglioso in chi lascia agire Dio dentro di sé. Questa è l'opera veramente più bella, lasciare che Dio agisca attraverso di noi. E infine Gesù dice qualsiasi cosa chiederete nel mio nome io la farò perché il Padre sia glorificato nel Figlio. E qui ci dice se tu vivi in comunione con me impari a chiedere nel mio nome, cioè non solo nominando Gesù, ma scegliendo ciò che secondo il suo cuore, mettendoci nei suoi panni. Vedete, è la crescita in un cammino di comunione profonda con il Signore. Dunque, questo Vangelo meraviglioso cosa ci dice? Uno, che Dio ci ha a cuore, che c'è un posto preparato, che c'è un progetto sognato su di noi. Come faccio a raggiungere questo posto? E come faccio a realizzare ora il progetto che Dio ha per me? Qual è la via da seguire? La via è Gesù, e camminare con Lui, con Lui perché Lui è la verità e la vita. E tutto questo ci porterà a compiere opere ancora più grandi, più belle, perché? Perché è sempre Lui che agisce nel cuore di ognuno di noi. Buon cammino allora a tutti e che Dio vi benedica pace e bene.